eccoci tutti qui alla prima lezione su come realizzare il proprio sito internet se vuoi realizzare un sito internet devi partire subito da queste tre considerazioni importante scegliere il nome del dominio ricerca dell'hosting più performante decidere su quale piattaforma lavorare questi sono i punti fondamentali per iniziare bene. Spesso, quando si sceglie il nome del dominio, si dà importanza a dare il nome inerente alla propria attività. Ad esempio, se ho un arredamento e mi chiamo fratelli rossi, spesso do al nome del dominio fratelli rossi. Questo è comunque giusto, ma non è... Importante nell'ottica SEO perché uno dei requisiti considerati importanti nel momento della ricerca che viene fatta su Google, quindi sui motori di ricerca, è il nome del dominio. Spesso, infatti, quando facciamo una ricerca vengono visualizzati i siti che hanno la parola chiave contenuta nel nome del dominio. Quindi, più che mettere arredamento fratelli rossi come nome del dominio, sarebbe meglio mettere arredamenti Milano se questo negozio si trova a Milano. In questo caso potrebbe essere un vantaggio nel momento in cui il pubblico cerca su Google la parola chiave arredamenti Milano. Una volta che abbiamo capito se è più importante dare un nome proprio oppure un nome generico che si rifà alla parola chiave, andiamo ad acquistare il dominio. Per acquistare il dominio bisogna vedere, innanzitutto, se il dominio è disponibile, e poi il suffisso, cioè se vogliamo il .it o il .com, eventualmente il .net o il .eu, e tanti altri suffissi esistono, però sicuramente è meglio stare su questi primi. qua. Nel momento in cui facciamo la scelta del dominio, nel caso in cui non troviamo il dominio uh, che vogliamo acquistare, possiamo andarci vicino inserendo ad esempio un trattino in mezzo al nome. Se stiamo cercando arredamenti Milano, possiamo tentare di fare arredamenti-milano.it. Una volta che abbiamo deciso cosa fare, andiamo a preoccuparci di dove acquistare il dominio, cioè su quale hosting l'hosting è importante perché sarà lo spazio web su cui noi verseremo i file del nostro sito internet, file che sono ovviamente indispensabili per la visualizzazione di esso stesso quindi questo spazio dovrà essere in grado di contenere i nostri file dovrà essere in grado di essere performante eh, per quanto riguarda la velocità di riproduzione del sito stesso e deve essere affidabile e avere comunque un call center che ti dia assistenza nel momento che ci sia la necessità quindi su questi due primi punti nasce il nostro sito internet è bene quindi fare attenzione è importante non sbagliare e come ultimo punto bisogna cercare un giusto compromesso tra costo dell'hosting e performance La piattaforma su cui lavorare è un altro punto importante, anzi forse è più importante perché sarà dove noi andremo a costruire il nostro sito internet. Le piattaforme più evolute, le piattaforme più conosciute in questo momento sono essenzialmente due, piattaforme che lavorano in ambiente Linux e piattaforme che lavorano in ambiente Microsoft e quindi Windows. Negli ultimi anni stanno prendendo una grandissima posizione, quindi stanno acquistando quote di mercato sempre più grandi e interessanti i siti che lavorano in ambiente Linux. Perché i CMS più conosciuti vengono sviluppati in PHP, un codice PHP di programmazione, che è un linguaggio che gira sotto Linux, e invece Windows.